Ciao amici, sapete qual è il modo più facile per depurarsi dalle tossine? Una di quelle pratiche esotiche stravaganti? Non proprio. È mangiare. Se il cibo sbagliato è il primo responsabile delle tossine all'interno del corpo, il cibo giusto sarà l'alleato numero uno per fare detox e depurarci. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. A sostegno di questa tesi c'è lo studio di una vita del dottor Mark Heyman, direttore del Cleveland Clinic Center for Functional Medicine e autore di diversi libri. Anche io lo sostengo da 25 anni come naturopata e ho aiutato centinaia di persone a fare detox mangiando i cibi giusti. Ecco come potete farlo anche voi con l'aiuto della scienza. Colazione, stop a brioche, merendine piene di zuccheri e anche al caffè. Niente caffè e chi ce la fa a partire? ecco il mio segreto bevete acqua calda e limone come spiego in questo video e il caffè non servirà più spuntino si può bere una spremuta o un frullato detox bene arancia pompelmo kiwi e verdure verdi pranzo verdure in quantità cotte e crude con pane pasta o cereali ma tutto integrale spuntino ancora spremute fatte in casa e frullati detox con un po di frutta secca cena zuppe e vellutate di verdure con legumi e frutta di strada Stagione. Bene le mele dall'effetto chelante in grado di depurare dai metalli pesanti. Mi sembra facile. Sì, lo è. La cosa importante è evitare cibi confezionati ricchi di sostanze chimiche che intossicano il corpo e rallentano il metabolismo. Se volete vedere altri consigli detox potete guardare i video in questa playlist. Ed eccolo il regalino di oggi, il pdf lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.